Piccolo spoiler, questo qui è Windows 11 su un PC che non lo dovrebbe supportare perché non ha il TPM, proprio 0 non ha manco il TPM 1.0 Ora si sì, inizia seriamente col video, l'avrò fatto 20 volte sta intro Beh. Ciao ragazzi, bentornati, su bentornati in questo video, appunto oggi vi mostrerò tra virgolette le tra virgolette le applicazioni che utilizzo quotidianamente sul mio iPad pro uh, questo qui è l'iPad pro 2021 m1 aggiornato da padOS 15 non beta perché appunto è già uscito mh, già uscito normalmente e, al, quindi lo potete installare tutti se, che hanno un dispositivo compatibile ma iniziamo subito senza perdere il chat il chiacchiere, allora qui vabbè verso le applicazioni di Apple che uso FaceTime e dov'è ogni tanto quando perdo eh, lo utilizzo di più sul Mac quando magari non trovo il tablet che lo magari lo lascio sul divano non lo trovo poi libri lo utilizzo perché sto leggendo un libro Noto lo utilizzo per appuntare qualcosa e la fotocamera ogni tanto questo widget mi piace poi passiamo avanti Uh, qui c'è uh, i giochi, c'è Hungry Birds in a air dovete provarlo, poi c'è il gioco delle parole, uh, che lo utilizzo per magari perché, boh, non so, è un gioco stupido. Uh, Roblox, a proposito, seguitemi su Roblox, cioè richiedetemi l'amicizia, uh, poi c'è uh, questo qui, chi sarebbe Campo Minato, è un gioco offline, non ho già pompata la numerosità. È un gioco offline, vi faccio. Ecco, niente. Volevo fingere di vincere con i miei amici. Eh! Non parlo perché... se no poi le persone che, sta... che, deve... che giocano con me, allora. Facciamo così, anzi, no, facciamo così, Minus. E poi lo riduciamo ok allora uno quindi qui cavolo no aspetta adesso devo rifarlo una due quindi qui uh. quindi qui no. Sì. qui no qui no qui no qui no quindi qui è buona qui è buona ah. eh, comunque avete capito 3D, Driving Class, un gioco offline, eh, molto bello, si chiama Driving Class, i primi video del canale dedicati a questo gioco. Asphalt 9, Legend Edition, eh, infatti Asphalt 9 Legends, ma ogni tanto gio ci gioco, è online questo gioco qui. Side by Surf, mh, non ci gioco più di, più di tanto, però ogni tanto ci gioco. Traffic Rider me l'hanno consigliato, devo far stare zitto Whatsapp. Aspettate, mettiamo pure il mio telefono, ok, tutte le volte lo metto in modalità aereo e molte volte mi dimentico di metterlo, vabbè. poi abbiamo Count Master, è un gioco offline un po' stupido, <ride> devi fare tra virgolette combattere gli omini eh, e più ne hai più vinci tra virgolette, poi abbiamo Among Us, lo uso ogni tanto, con i miei amici extreme car driving si sì, eh, ci giocavo all'inizio adesso non più di tanto poi eh, block craft 3d è, una, è minecraft gratis una volta avevo minecraft for, for education ce l'ho ancora però non lo non uso più quindi l'ho disinstallato però ogni tanto eh, uso la versione web lego life lo utilizzo per guardare tutti i post lego eh, poi uso istruzioni quando devo fare delle costruzioni lego e CTRL plus per controllare la mia macchinina che ho anche dedicato a lei un video qui applicazioni di apple, qui business che sarebbe il mio, tra virgolette, lavoro aspettate così capite forse anche di più uh, modifica ok forse avete capito allora questo qui è la parte dedicata al mio canale questo è l'altro computer geek eh, che in precedente chiamato computer geek adesso è gaming è un canale di gaming c'è clips un app per editare di apple garage band eh, è app sempre di apple blur video per censurare quando non voglio far vedere dati sensibili e youtube studio lo utilizzo per caricare video dal tablet poi eh, abbiamo questo qua, applicazione di Apple, um, sviluppatore, playgrounds, lo utilizzo ogni tanto per eh, programmare, programma anche sul Mac. Uh, Shelly uh, è una specie di terminale, come Libtrem, non so come si pronuncia, vabbè. Poi c'è developer, app, app ufficialmente di Apple, come si può notare dalla A Apple, che sta per App Store. Uh, questo qui sarebbe un'altra cosa per programmare poi hp smart per comandare la mia hp de desk jet uh, 27 2720 e ho controllato il modello ce l'ho qui dietro poi any desk perché lo uso per comandare il mac adobe and design Oops, scusate Lo so, andrebbe riorganizzato. Ah, e non ve l'ho detto, questo qui è la configurazione da eh, M1 con 128 GB Wi-Fi eh, colorazione argento. Cioè, eh, grigio siderale, non ve la faccio vedere perché c'è anche tutti i codici, vabbè. Space Desk lo utilizzo per utilizzare il tablet come secondo schermo, di solito lo metto qui per... Eh, a destra però adesso ce l'ho sul computer poi amazon eh, lo utilizzo per guardare magari articoli come per esempio magari se devo comprare magari eh, nuovi telefoni nuovi cavalletti come questo qui nuovi computer calcolatrice plus perché su ipad non c'è una calcolatrice non fate domande a me chiedetelo a apple Infatti me lo sono sempre chiesto perché non c'è una calcolatrice ho detto boh magari è perché su un ipad di solito la calcolatrice si utilizza sull'iphone Invece boh non lo so Aspettate che sto mettendo a posto un attimino anche le applicazioni che così almeno ho una pagina in meno perché quando ho tante pagine madonna Odio Ok, è una pagina vuota Non sapevo che si potesse... Ah, no, no, Allora, vabbè, continuiamo Dove eravamo rimasti Ok, eravamo qui Benchmark Allora Speed, eh, speed test, penso che tutti lo conosciate È un benchmark della connessione eh, Bench è un... Ve ne faccio uno eh, Qui, scusate... Io. Sì, sono un fan di Galeazzi Ok E' questo qui CPU Facciamo CPU e poi facciamo anche la GPU Vedete, Apple M1 iOS 15, iPad Pro 11 pollici Terza generazione ehm, 8 giga di ramo ovviamente Facciamo gli andare il benchmark Ovviamente non è attaccato dalla corrente Da tipo stamattina perché... L'ho usato tantissimo. La batteria di solito misura circa tre giorni. Aspettate che disattivo la modalità scura perché... Se no... Ehm, non si vede niente, lo so. Scusate. Ah, poi vi faccio vedere una cosa. Ovviamente sarà altissimo perché l'Apple M1... Ovviamente mi sembra che è l'ultimo uscito. E sono molto fiero di questo mio acquisto anche perché... Questo iPad qui ha la USB-C e due speaker qui, qui una destra e una sinistra, alto e basso, che sembra che fa l'audio spaziale delle AirPod. Qua sta cronometrando, 53 secondi. Mi è in mente una cosa, scusate un secondo, stavo guardando... Sì, sì, no, se, mi sembrava che si era inchiodato perché... In questi giorni mi sta uscendo la BSD, eh, adesso ho il trauma della BSD, appena qualcuno mi dice BSD, taci! Ovviamente utilizzo ogni tanto anche questo cursore per l'iPad, ovviamente i benchmark sono buonissimi, proprio vedete, proprio alti livelli. Sono di solito edito i video con questo gioiellino qui. Oh mio Dio... Ma se lo metto su un punto... Tipo si scollega tutto... Dio, mamma, Dio Mi fa un'ansia... Quando si... Boh magari è qualcosa... Boh vai... Tipo un sensore... Sì... Aspettate... Sì è un sensore... È un sensore... Beh non so... Sarà tipo un magnete? Boh vabbè... Scusate... Qui c'è il coso per l'Apple Pencil. Io però non mi voglio prendere un Apple Pencil perché tanto forse me la prendo. Vabbè, ho annullato il benchmark, però non ci ho voglia perché tanto eh, utilizzo già una penna, poi utilizzo già un computer. Queste cose qui non mi serve. Skygo è perché ho Sky, io si può notare? vabbè ho Sky comunque, ho uno Sky Q. Um, quindi uso Skygo ogni tanto quando magari non posso accedere alla televisione, magari sono al mare o roba simili Acrobat per leggere i PDF, poi... che poi dovrebbe stare qui. Poi questo, OneNote, le app di Microsoft, oh, avrei 25 ah, vip. censuriamo. Eh, poi, vabbè, eh, RD Client lo utilizzo per comandare il mio nas tra virgolette. Poi ve ne parlerò pure di quello. Page, Keynote e Numbers, sapete meglio di me che sono, uh, tra virgolette, il Word Excel, Word, Excel e PowerPoint di Apple. Uh, Polycam lo utilizzo per registrare e utilizzare il LiDAR. Zoom lo utilizzo quando devo fare le video con i miei amici che tutti hanno sta fissa di Zoom. Adesso e io lo odio perché, perché non so, è meglio Skype perché... Skype di fia per forza avere l'account. Invece in zoom, eh, devi soltanto te, devi avere l'account. Vabbè, poi vabbè, c'è Acrobat che veloce. Google Earth lo utilizzo per vedere la terra. Quando devo fare tra virgolette, geografia e anche scienze, Wonderfind, lo utilizzo per trovare, per trovare le mie eh, Jetsamba audio. Sono le mie cuffie. Tra un po' arriverà anche la loro recensione. Inskam eh, è per te. Comandare questo micro, uh, Sto robo qui, il mio microscopio. Ok, eccomi. Poi c'è Windows Blog, um, quel robo di Windows Blog Italia. Che lo utilizzo per vedere Windows 11 Al nuovo aggiornamento Windows 11 al nuovo bug Windows 11 non si avverà più supporto di Apple l'ho scaricato soltanto perché eh, Magari può far comodo Magari quando servirà Però sempre meglio avere Perché sto attaccando e staccando la corrente Va poi c'è to do che lo utilizzo magari per fare le liste, magari quando devo dire faccio questo video, eh, prima lo edito poi lo registro, registrare la Lip. poi c'è spotify lo utilizzo per ascoltare la musica magari quando edito, poi scuola ci sono notability, classroom, eh, meet, ehm... Uh, Abyang per il mio libro Smart per le mappe Notability uh, Poi ho tutte queste app qui Quindi sono Niente per oggi era tutto um, Spero che il video vi sia piaciuto Se così state lasciate un like E commentate um, uh, Come faccio a dimenticarmi l'altro? Queste qui sono le mie nuove cuffie ecco. Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao, ciao, ciao!